Grazie Presidente. I Giochi della Gioventù sono un'iniziativa un nata da un'intuizione del Presidente del Coni Giulio Onesti alla fine degli anni Sessanta, pensati per avvicinare i giovani eh, delle, delle scuole medie allo sport, attraverso un, un momento appunto di, di attività sportiva. Da, da svolgersi sostanzialmente ovunque in, in occasione delle prime edizioni, le, le gare si svolgevano presso le piazze oppure nelle strade chiuse per qualche ora al traffico e sono state una manifestazione importante, importantissima, che è cresciuta nel tempo, appunto avviata alla fine degli anni Sessanta, ed è arrivata a coinvolgere oltre tre milioni di partecipanti. Che si sono questi, I giochi della gioventù sono interrotti inizialmente alla fine degli anni 90 per poi essere ripresi più o meno dieci anni dopo dal CONI, ma in una versione ridotta, diciamo così, dove si è mantenuto lo spirito eh, di integrazione, di socializzazione, eh, ma si è perso il, un po' lo spirito competitivo. Non a caso il, il, lo scorso anno sono state annullate le finali nazionali. Con questa mozione intendiamo riprendere il, i giochi della gioventù ed istituire eh, i giochi della gioventù di Roma Capitale e, appunto con lo stesso spirito dal, che, che ha guidato il, eh, i giochi della gioventù originari, organizzare a Roma, sia sfruttando i momenti che, che questa amministrazione ha già. Eh, Messo in, messo in atto le, le pedonalizzazioni temporanee delle strade in tutti i municipi avvengono ormai da diverso tempo eh, pochi giorni fa è stata presentata il via libera, il progetto per una rete di 24 km di strade da chiudere una volta al mese la domenica e, e quindi appunto ovviamente sfruttando anche i tanti impianti sportivi comunali, le piste di atletica i campi di atletica di proprietà del comune eh, riprendere il i giochi della gioventù e eh, programmarli come appuntamento eh, stagionale ogni anno, almeno nel Comune di Roma e poi chissà, magari fare da traino in, in tutta Italia per, per poter riprendere anche il, la manifestazione nazionale. Grazie.